Allora, cosa andremo a fare questa sera Per chi ovviamente non ha, non ha letto il titolo Andremo a guardare appunto i video di ASICS Dove, diciamo, trolla tra virgolette Diciamo che trolla un truffatore E diciamo che io ho già visti almeno due di questi video Però devo dire che mi sono sempre piaciuti queste robe mi è, mi è piaciuto come video E visto che come sapete ve ho, come Ve l'ho fatto leggere sabato Questa roba È successa anche a me una cosa simile E quindi ho detto Ovviamente Ma perché non guardiamo questo, questi video Oh grazie per l'host Grazie bro Grazie bro Quindi dicevo appunto Perché non, non ci guardiamo questi video Giustamente Visto che è inerente A ciò che mi è successo, successo Oddio e poi non ho fatto niente, ho lasciato lì il messaggio a morire, a fare la muffa, ma sono dettagli. A proposito, il, la parte di live di sabato l'ho ricaricato sul secondo canale in modo che possiamo avere, diciamo, una successione dei fatti. Visto che parlare di questo argomento truffa mi piace, mi piace. Anzi, caso strano è successo dopo che Abbiamo iniziato a parlare di questo argomento truffa. In che senso che succede? In che senso? Non succede niente. Non è successo niente. Non è successo niente. Non è successo niente. Maledetto questo microfono che prende tra poco pure per strada prende i suoni. Mortacci di sto microfono. Vabbè, quello che ho detto in poche parole è questo. Che andremo a guardare questi video di ASICS dove appunto ha ricevuto anche lui il, più o meno lo stesso messaggio che ho ricevuto io su Telegram. Solo che lui l'ha ricevuto tramite mail. E in compenso visto che lui diciamo se ne intende di... come posso dire... Informatica a livelli software, queste robe qui è riuscito a trollare sia tramite messaggi che proprio tramite dei, pro dei programmi delle robe è riuscito a trollare a scovare, a sgamare almeno uno dei due troll perché non è apparso solo una volta, è arrivato, cioè, è arrivato un altro messaggio. Che era, mi sembra collegato con, uh, con il primo Ora non mi ricordo precisamente la vicenda Perché l'avrò visto forse uno o due mesi fa questo video Tramite un altro streamer Però fidatevi Fidatevi è, è una bomba Anzi potremmo prendere spunto per fare qualcosa anche noi Non sarebbe male l'idea cercare di trollare Quel grande che mi ha mandato quel messaggio, ma vedremo, vedremo, vedremo, allora, vi ricordo comunque di supportare il canale importantissimo, fatelo, fatelo, ci sono dei sub, sub col prime, donazioni di biz, donazioni, che altro c'è, non mi ricordo più. Ci sono talmente tante cose che vi danno a disposizione. Quindi supportate il canale. Che male non fa? Ovviamente. Perché no? Giustamente. Perché no? si potrà dare una grossa mano. E quindi oggi andremo a vedere questi video di ASICS. Anzi, beh, no, c'avevo cioè una mezza idea. Se riuscivo a contattare ASICS di portarlo qui live e farci aiutare, diciamo, parlare un po' di questo argomento di truffa. E allora signori, buonasera buonasera, buonasera, buonasera, buonasera, buonasera, buonasera signor Darius, come va, come va? Vabbè, io direi che possiamo iniziare con la reaction a questi video che durano all'incirca 20 minuti l'uno, quindi, quindi, possiamo iniziare. Dai, dai. possiamo iniziare signori del web Allora, una... buonasera, tutto bene, mi fa piacere che va tutto bene bro Iniziamo dalla primissima puntata, a lui addirittura 100 euro, a me, anzi no, 100 milioni A me erano 5 milioni, erano di meno rispetto a, a Asics Ma vabbè, vabbè io ne dubito fosse vero col messaggio comunque. Abbiamo sgamato un po' chi era il tizio in questione. Cioè non sgamato, nel senso abbiamo scoperto che era fake. Tutto qua. Vabbè, iniziamo allora. Iniziamo in con il nostro giro reale. The of ok, a. di ma. Mean, there, like, you know ok, calma. Come ho okay. fatto ad arrivare ad un passo da guadagnare 10 milioni di dollari? Ma soprattutto. Ma non erano 100 milioni? Ti ha trovato, Uno di più. degli uomini più ricchi del mondo Tutti. ha trollato il titolo però ce l'ha scritto 100 milioni ve lo giuro ve lo giuro ce l'ha scritto 100 milioni no ha messo così giusto per vedere all'inizio milioni È... di ah. dollari, ma soprattutto dai conoscere bill e Melinda gates uno dei uomini più ricchi del mondo. Tutto è iniziato da questa email qua, che mi è arrivata da Tudor Lisa della NHS, che in pratica è... Madonna porco Dio le porte qui... Il Servizio sanitario nazionale mi dice: eh, La tua email è stata selezionata dalla Bill Melinda Gates Foundation. La tua vincita okay. è di 10 milioni di dollari. Per favore, ah, mi a me è abbastanza diverso. Informazione: di cioè il tuo nome, morti, il tuo indirizzo, lo metta. stato, cioè sposato meno il tuo lavoro, l'età, il phone number ah. e la country. Allora, una persona normale. Vedendo una mail che è normale. stata inviata dall'NHS con il nome sbagliato, perché la tipa si chiamava anche Isa e non Lisa. E eh, capendo Pundor, che l'NHS non c'entra un cazzo con la Bill e Menindia Gates Foundation. E soprattutto vedendo che questa mail è finita in spam, due domande se le fa e non risponde e beh, a questa mail. Ma io sto parlando di una persona normale. Perché una persona che ha notoriamente problemi come me, cosa okay. fa? Risponde. Io mi chiamo Stupidino, mi <ride> andresse via dalle palle Dino 96, il Principato di Monaco a Napoli. Genio. Se non lo sapete, sapevatelo che Napoli ha genio. recentemente comprato il Principato di Monaco. Ah, lo non lo online, come studisco, vabbè. Occupazione, che lavoro faccio? Sono un, uh, un esercito. Eh, numero di telefono, questo, questo è un vero telefono e dopo capirete... Ah, lui ha creato davvero... Era un numero a Bene, apposta cioè, per, farci, per fare queste così. chiamate, per chiamare. Niente di più, eh. Bellissimo. E si capisce che non, non esiste, capisci? Si capisce. Vabbè, ma, ma non sono intelligente. Ovviamente queste truffe messaggi. non ti fanno dei laureati ad hoc, credo ti fanno persone un po'... Cioè, capito? <ride> Beh, dopo due giorni mi arriva questa email qua. Ah. A Bill Gates in persona Che ovviamente scrive da B.g online <ride> okay. E sono adesso ho realizzato cioè, che bistro immagina Bill immaginate, immaginate per... voi se io avessi risposto a quel messaggio. Anzi, con le mail che loro mi avevano Che lui mi aveva dato, che cosa sarebbe successo? Cioè, immaginate Gates perché prima pensavo fosse un indirizzo proprio a cazzo Perché ovviamente a Bill Gates Hotmail Che è della Microsoft Non gli riserva un indirizzo con Bill.Gates Oppure B.Gates no. sì. Gli danno un BG online Perché è uguale agli altri Mi mandano questa mail dove c'è una foto di lui In un'intervista alla CNBC Così, mi pare Mi dicono cagate, Che non sto qui a tezzervi per Perché sono sempre le solite pratica la share e pagante anche mi dicono il nome della banca, di, banca di, che è la Share Bank of India che ho guardato non puoi farti un conto alla Share Bank of India perché come eh, se fosse la banca centrale europea oppure banca d'Italia Ok, ho capito capirci, cosa intende Non potete farvi il conto sulla banca d'Italia Perché è quella che gestisce i soldi in Italia Questa è la stessa cosa della banca d'Italia su, Mi dicono che eh, l'amministratore delegato la Reserve Bank of India bisogna accorgersi che era la banca di Stato però mi aiuta lui a dirlo. Esattamente. Il problema, mi dicono che è il CEO, l'amministratore delegato della Bank of India Quello che mi dice Wikipedia è un po' diverso, però ci fidiamo di lui. Lasciamo perdere. Mi dà anche il suo numero di telefono che, per tutto merito, più 91 il prefisso amministratore dei cellulari indiani o numeri fissi indiani. Eh, mi dice eh, mandami queste informazioni okay. qua a questo indirizzo qua Cioè si inventa anche un codice per le comunicazioni Se non vedi questo codice qui nelle future conversazioni Significa che la mail non è originale e effettivamente ah, certo, ha tenuto certo. una certa coerenza con questo codice certo. In tutte le mail che, che sono seguite eh, E questo non ve lo nascondo mi è piaciuto molto gli dico, ciao Marco, cioè, queste sono le informazioni che ingegno. mi hai chiesto: ora dammi i miei soldi e loro <ride> mi rispondono con sta roba qua. Allora io cosa faccio? Lo chiamo, facendo finta di non aver ricevuto una risposta okay. e questa è la chiamata. Hello? Hi? Hi? È un genio. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Come posso aiutarti? Se magari fosse andata così da subito. <bunny> Prima c'è stato un po' di questo. Hello. Hello. Hi. Hello. Hello. Hello. Hello. E un bel po' di questo. Can you hear me? Can Hi. Can you hear me? Can you hear me? Ma vediamo come è proseguita la chiamata vera e propria. No vabbè, Hello? Uh, adorando you, um, sto adorando sta roba. Sto adorando. I'm calling you regarding email I received from you, I think. Um, like, This? This from the Reserve Bank. Sì, yeah, from the Reserve Bank. Okay. Yes. So what is Quindi ha chiamato la banca. What is the name of a what quanto pardon? pare. What is your name? Come dovrei? My name is uh, oh. um uh, Dino Stupid. Dino Stupid. Okay. Intelligenti yeah. loro. Non è che hanno okay. fatto la ricerca, okay. esiste Dino so Stupid. What are, exactly do you want the Yeah, uh, I received the email I want to know um, how uh, we're gonna uh, move forward, right? Because I haven't received a reply to my email So I just wanted to know Oh, thank you for the call, I understand you We'll check your mail now, then I'll call you back, is that okay? Okay, thank you very much, okay. dude Thank you, thank you Take okay, care, well, bye yeah. Oh, thank you for the follow GameStop Grazie mille bro, grazie per seguirmi nei social, punesimo attivo social in chat. Stiamo Hello. parlando di Hi. truffe. Yeah. A me sta piacendo questo argomento? So Dopo quello che mi è successo. Mimo. Abbastanza io. Già, cioè, è arrivato un messaggio. So the about, okay? I just Ah, sì. You you Adesso ricordo che name mando un link anche, email, in mezzo not. a queste informazioni dove, oltre I ad mean, avere uh, le informazioni, like, uh, c'era una cosa nascosta dove, diciamo, ti dovrà sgamare <ride> la posizione. Grazie mille, per il grazie mille, grazie mille, bro. Yeah, Benvenuto in questo canale, sempre a esserci. Posso sentire? right now, è la tua e-mail, scusate? Okay. Uh, BG online is that, is that BG online Hello C'è nessuno Io ho chiesto la mail Non perché non me la ricordassi O meglio Non allora, me la conferma. Ma altro loro ho fatto perché volevo dove... verificare Se si tradiva La mail B.g online b.gonline Dovrebbe essere la mail personale Di Bill Gates dovrebbe. Adesso Non so voi dovrebbe. che rapporto dovrebbe. avete con la Beh. vostra banca ma non credo gli abbiate dato la password per entrare sulla vostra mail. Mm. Così faccio una prova e rinvio tutto a b.g.online.chiorotmail.com okay. per vedere se riesce a vederla e quindi se si contraddice. E con gli app può no. comprare il sushi, no. no. sushi in Comprare Ma comunque è preso del sushi invita... Ma sti cazzi del sushi? Sinceramente. Non ho capito come ha fatto a fare chiamate no. Forse tramite Skype qualche programma Hi, can you hear me? Cazzo To hear, hear you now, I just, uh I got a mail, we have already replied you ah, three uh, days before and you... I forwarded this email uh, Give me a second, have you called me from another number? Have you tried For to so call what? me, have you tried to call me from another number? è un problema di network, potrebbe essere un problema di network che avete qua. Guarda caso! Ok, quindi um, so potresti please explain me what, um, why perché... Um, do you know Bill Gates? Have you ever m met him? Like, do you know him? No, for a this is a bank, a central bank of India, and at the Bill is one... Bill Foundation is one of the... accounts we are managing here, because of the large amount of money they have, Molti soldi, non è che ti dicono hanno oh uh, una cifra uh, no molti soldi, come se io ci credo, in oh. ask you how many other people, are there. Yeah. No, how credo many people? in parte. No, credo che lui l'inglese lo yeah, sa meglio di, have... di Renzi. Uh, share... I didn't get uh, out. Eh. Chissà come and sta back. chiamando. Uh, like, how many? Can you hear me like, now? Yeah, I can hear you. Like, how many? Uh, like, seven. We have attended to seven. Seven, so I'm really, really lucky. Well, okay. I wouldn't want to say you're lucky. I just believe there's a purpose why you were chosen or your email was chosen. And I will count you as one of the blessed Benedict. beneficiaries. So, uh, are you, uh, like, was, was Bill Bates <laughs> choosing me or was, was it you? What happened there? Sorry, nobody. It was your email that actually selected you out. Ma io non lo so. Oh wow, I'm so lucky. di non ho una lista di email. Io mean, ho una lista di ho una lista di email. una e ho di e non ho una lista di email. Io non ho una Do you know in I'm so sorry to hear that. What happened? Okay, write the bottom no, up, please. I I don't have, Basta staccata, I mail. Mail. I have to be able to do that. already you yeah. and uh, I don't I, I haven't received nothing? any emails, dude. No, I mean I don't have Please check check your email now. I'll forward you email same email we sent you three days ago. Check your I, email. I just I, I mean I'm, I'm I'm on it right uh, now. I don't nulla, have a reply from you. Please check ah, your no. spam mail, that's the spam case check your spam Oh yeah, I got capito. Um, ah, no. It was Guarda caso è finito in spam. So what do you have okay. to do now? Guarda caso. the mail, choose an option. We have a check delivery, we have an ATM card delivery, okay. we have a bank ci voleva però per capire chiamata. Yeah, how much? Non how so quanto tempo ci avrà that? perso sto tizio it's, it's, per fare tutta questa roba. Ma è un genio. Okay. Could you use the genio. money from the fund to, to do that? No, your, your, the fund has not yet been approved by the uh, Minister okay. of Finance of so the Indian Government. So uh -huh. the bank will need to get a security bank deposit from the beneficiary in order to be sure that ah. the beneficiary can handle the fund that Oh, be passed okay, And that amount will be referred back to the benefit no of the funds. Okay. Gotcha. And what about insurance policy? What, what do you, what do you mean by that? That has to do when you need to check a check delivery. Okay. okay. Okay. Okay. What about the bank transfer? Like, does it work if like I'm in Europe? Visto che esce un video dopo un mese do, no, non tanto dopo un so mese Penso che alcuni ce li ha già preparati Justamente i will send you the login lo so che non è facile fare I, queste robe però penso way, che nel mentre si può fare or altre or robe you know no, okay, non credo la lasciato così can, per il canale questo non è che ho detto che c'è can un canale di e l'ha aperto can you hear me? hello yeah I can, can, can, can hear you So can okay, we use last one fill. then? Il ancora venire, però. Yes, we will. so what you need to do you have to fill up the form. Okay. The online transfer form, okay? And is like the attached document, right? Yes, yeah, yes, yeah, yes, the attached document. You fill okay, it. Che? Then you send a copy of your ID proof to oh, okay. questo documento. We will let you know okay. how you can send the uh bank uh, six deposit across. Okay. Sì, tipo, yeah? per 3000. Do you mind if like if I just like um, I can't like, I have to print this and then I have to uh, scan it. Can I just write them in a mail back to you? Is that like something you will accept? Mm. Yes, but you have to send your ID proof along with it. Yeah, I can ah, do that. Justamente. Yeah, no problem. Vabbè, devono okay. avere tutti okay. i dati per essere, essere sicuri okay. al 100%. Thank di you very much. What, what sorry, uh, questi dati di pacchetto? you have to send the uh, you have to Cioè non basta we che lui proof, per ricevere questi soldi so deve mandare will altri you soldi. Across, cioè, bank You, first of all, open the online account first. Dove mandare okay. i soldi e poi aprire un conto DCP a tuo tu nome? Si paga pure okay. e non si paga poco 890 okay. Okay. dollari, per okay. tipo okay. Um, 700 send euro. Send you ID proof. Okay. Di per lì, darò Grazie mille, grazie, take care, bye. Mr. Uh, Se non uh, di no. meno, bye. Yeah. Yeah, Qui sarò la spiegazione. Perché ho fatto tutto quel pippone sul conto corrente online? Beh, pensavo che mi dessero l'accesso ad una banca finta, come è successo in questo video qua in alto. E invece mm. no. Lui prima vuole che gli mando i soldi e oh, poi lui vuole. aprirà il conto. Ma in bisogna futuro, vedere a chi vi allora stai mandando norma, questi soldi cosa bisogna fare? Punto uno Vandagli a scensione la mia carta d'identità O può essere pure che hanno scelto Punto la banca più costosa In modo che Andiamo tu apri con il conto non ti, non ti venga nessun soldo Sei preoccupato soldo e ti per paghi. le attuali fluttuazioni delle mondiale devi Ecco tre consigli degli utenti di... di sti cazzi di toro Ma che Ma veramente ci sono Tutte ste cose No vabbè è figo, poi è geniale. Poi faccio tutto. Ok, una volta finita questa opera d'arte, saranno state circa le sei. E sono andato a mangiare. Si sì, mi sono sincronizzato con gli orari Dello spizio qui di fronte a casa. Avete problemi? Fanno una zuppa le cipolle. Che, ma. Ti libera il naso, tipo meglio delle egolia. Vabbè, durante figaccia, la cena la mi zuppa, continuavo zuppa, a arrivare delle notifiche di chiamate perse, mm. ma 6 o 7 nel giro di una ventina di minuti, senza esagerare. Beh, una volta finita la cena, corro su al computer e Fatalità mi stava chiamando per l'ennesima volta. Sentiamo cosa vuole, mi sta chiamando più di mia mamma, cavoli Chi cosa vorrà? vorrà i soldi? Una roba impossibile. Molto probabilmente. Eh. Hi, like, can you hear me now? Yes, I can hear you now. I was trying to call you because we have just sent you the uh, okay. online remittance information. Quindi, la prima it? parte uh, è arrivata. Is it the last email you sent me? Oh yeah, yeah, I received it. Yeah, yeah, yeah I received it. Ah no, Pensavo okay. fosse arrivato di nuovo in spam. Eh beh, the you the uh, you mm. la copia l'avevo so la già copy preparata. Copy Photoshop. Photoshop. Is this, like is this Daniel you, Daniel Tan? So what? Il nostro No, no, no, no, no. It's our verification officer. Our verification ah, officer okay. Oh okay okay. Okay. Don't you have like okay. don't you have like a a PayPal account something Se. like that? I mean I, I... No no no we, we don't do that. We don't Ma do that. I can't like, like, I'm really struggling to get like, a, a bank transfer to India because my bank doesn't, doesn't work like that. Like I have a... no, no all you need to do, I know All you need to do. You can either go to uh, a Ria eh call Bitcoin and fregano. Bitcoin. Che fregano. Via, uh, bitcoin uh come ti scammano don't you have a people? that would be easier no, io ho not capito not perché vuole la paypal questo PayPal ho a capire oh, il dove proviene totizio uh, Ok Quindi, um, so, um, then Daniel is your ver verification è, officer ma fanno a di classi di rimborsi rintracciati spedizioni No no no no you don't need lui the non è scemo eh or, uh, money, it, it the, uh, <laughs> Ma trova uh, un indirizzo a cazzo Send copy of the ID ah no, send fa la ricerca per sgamare. No, uh, ah, però, after? non ha pochi bitcoin. Questo, chissà quanta gente the damage, ha truffato. So the, the to send. Ok, hai detto mi di vendere. Identico perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Oh, no vabbè, questa okay, è pazzia. Okay. okay, fine. Just do what you have to do and uh, give me a call after you send it, okay? Okay, okay, take care. Bye. the Yeah. No vabbè, questa è pazzia. Minchia, stronzo. Vabbè. Eh <laughs> Cioè, non so se avete capito. Questo tipo qua si aspetta che io gli mandi 1000 euro e in più si permette di sgridarmi se mi prendo un po' di tempo per mangiare. Cioè, stai truffando la gente. Sì, gentile, almeno, almeno, gentile. al minimo. Un appunto, Nel caso non ve ne foste accorti, i metodi di pagamento sono due. Western Union, okay. che è... Proprio noto come metodo di pagamento per essere usato dalle banche. Cioè Ma, se andate sì. in banca, non vi dicono di fare bonifici. Vi dicono usate Western Union. E secondo, invece è bitcoin. Ed è risaputo che le banche adorino le criptovalute. Certo, certo, il bitcoin sono amati dalle banche. Ovviamente lui sceglie questi due metodi Perché per lui sono più sicuri Così non e si beh, espone ovvio. in prima persona come funziona? Lui utilizza dei complici Che ritirano i soldi per lui In questo caso Daniel mm. E si tengono una percentuale E inviano i soldi a lui Dovunque si trovi Quindi ah. loro sanno come si chiama Ed è per questo che ho tentato di indagare su Daniel Ma non ho trovato nulla Vi sorprenderà ma in India C'è pieno <ride> di gente con quel nome C'è un però e i Bitcoin sono sì sicuri, okay. ma non sono anonimi. Con l'indirizzo che lui ci ha dato si possono vedere sia le transazioni passate, ovvero i soldi che sono arrivati a quel conto mm. e quindi tracciare gli indirizzi dei truffati, ma anche capire dove sono finiti quei soldi. Quindi è capire se quel portafoglio anzi a me non in me realtà me chiesto... è usato solo come di, di passaggio per la banca non è il portafoglio quello più vero. però questo mi va bene lui veramente tiene tutti i soldi può essere e in questo modo possiamo anche capire quanto lui abbia guadagnato in totale con tutte queste truffe vai chissà quanti soldi ti ha fatto sto tizio, per le eh? prossime puntate quindi vi lascio tornare dobbiamo imparare a truffare no scherzo ovviamente E questa era solo la prima parte. Questa è la prima parte. Cioè, rendetevi conto, rendetevi conto, la furbizia di questi tizi per non essere sgamati. Usare il bitcoin, però, non si sono resi conto che con l'indirizzo qualcosa è sgamabile. Qualcosa è sgamabile. Ma ah, vediamo il prossimo. Scarica la prima Vediamo di come Fai va avanti questa situazione. Traccia il tuo ordine. E ottieni assistenza. Vediamo come va avanti. Eh, doveva capitare una catastrofe mondiale per farmi pubblicare la seconda parte. Eccovi accontentati. La prossima volta non scommetto più però. Mm. E ci si vede quando ci si vede. Godetevi questa puntata intanto. E non rompete la... Bene, ecco, vi ricordate dove eravamo rimasti? L'ultima mail che il nostro caro amico ci aveva inviato era questa, dove mi chiedeva di pagare via Western Union okay, ad un certo ho, ho Daniel che si bene. trovava in India, oppure tramite Bitcoin a questo indirizzo. Vi ricordate che me l'ha pure menata perché non gli ho mandato il documento subito? Vabbè, eh lo faccio lente. rivedere perché qua non è per cioè. inviato. Le yeah, banche no, ti no, chiedono, no, mandamola no, adesso, oppure no, oh, oh, non ti oh, apriamo il conto. Okay, okay. Cioè. Okay, fine. Minchia che stronzo Con le informazioni che mi ha mandato Ci faccio poco nulla mm. Ci sono troppi danni lì in India Ho seguito le operazioni fatte dal wallet B di bitcoin Che mi ha mandato okay. E sembrerebbe aver tentato Una anonimizzazione Tra virgolette Spostando i soldi da un portafoglio all'altro Il fatto è che fatto mm. così linearmente È da stupidi perché è inutile Puoi semplicemente seguire la traccia Infatti vediamo che poi i soldi Sono sfociati in un Wallet mostruoso Da milioni e milioni di dollari Madonna. Che è probabilmente è quello Dell'exchange no, In pratica l'exchange è dove tu cambi questo Bitcoin per euro o dollari O la valuta che c'è nel suo paese eh, Quindi ancora. riassumendo Ci servono più informazioni Come facciamo? Giocando la carta dello stupido e devo dire che quella carta mi riesce bene, cioè non so perché ma mi viene funzionato. naturalmente Il piano è dirgli che ho tentato di fare un bonifico ma ovviamente non mi ha dato abbastanza informazioni Così speriamo che ci dia un nome, un cognome, una banca e se siamo fortunati anche un indirizzo Hello. Hey, hi. I Ho to di andare per the bank di ok? But I don't see any SWIFT code. I need no? a SWIFT code for the bank transfer. Hello? And let me call I call okay, okay. Hello? Yeah, I can barely hear you. What did you say? Can you hear me now? Okay, hear you now. Okay. I said like I'm trying to send money to Daniel but I don't see the Swift code uh, to make the payment with my bank. Oh uh, no. Oh my god. Okay. What you should do, pay attention. Okay. uh you're trying to make a transfer? Yeah, okay. with my bank. I'm I'm on online on my bank account right now, I'm trying to make a transfer. Oh uh, Oh, that means we have to get you, we have to send you an account, all gift to you was a West Virginia information, ok? Ah, so ok, I'll we'll send you an account to do that. Ok, thank you, thank you, thank you. Yeah, yeah. Bye. Eh, non faccio <coughs> follow for follow perché non serve a niente su Twitch, allora no. sinceramente. Hello? Hello? Hello Mr. Dino? <laughs> yeah? Here. Mr. Dino, I want to confirm uh what bank are you paying from? I'm e trying to pay with Elloy. Oh, oh, sorry, are you are you s are you making payment from the United States or from È country, country. Country, uh, the UK. Okay, what you should do, uh, we'll have to get Verification team to see Beh, if you can send it, it non As soon as they get it, they will send it across so that we can start processing your details. I'll have to call you back in 30 minutes, okay? Okay, okay. no problem. Well I, I mean, I can, I can send money to India if you want, like uh, my bank account. No, you you no, no, send no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Okay. Oh, okay. mister stupidi. Proprio così. ovviamente can fallo veloce, subito. Okay. Okay? Okay. ok, ok. No problem. Cioè, quindi, okay, se vuoi mandare in India delle foto wire. I am doing that right now. Allora, mandare in Turchia da qualche ho capito? Vai. Perché questo cambio? Ok. Ok. Ok. No problem. Bye. Io fare. Merda, <ride> ho cambiato nazione 18 volte, devo ricordarmelo quello che gli dico, porca puttana Ah cazzo, il documento giusto, uh, ho totalmente dimenticato di mandargli il mio bellissimo documento Bellissimo eh, Ho aggiunto un tocco personale, ecco, però ovviamente alla mente. Gli ho detto link. che la foto della carta d'identità era troppo pesante e ho dovuto mandargli il link, il fatto che il link come potete immaginare serviva effettivamente a capire se si trovasse in India oppure da qualche altra parte, come sospettavo. Cioè il link... Una volta cliccato That ti porta hell. ad un server che salva l'IP, poi ti renderizza il mm. sito destinazione e Benzifato in questo di caso è con la foto caricata giustamente ricordiamo che si trova a Napoli lo stato hello. di Napoli poi hi yeah, hello Mr. Dino stupid <ride> yeah yeah I got your ID proof and I received your information ok aperto okay, il I link just dimmi ha aperto il link c'era un altro invece other other che non apriva il link con le informazioni uh, perché non si fidava let me check Uh, verification officer name is Felix. Oh, yeah, yeah, yeah I got oh. it. Yeah, yeah, yeah, yeah. Felix, boy. Okay. Is, okay. My, is my yeah, ID bank. proof okay? Because like, I had some problems yeah, yeah. uploading yeah. it. We just we have just extracted it. We have no, no, no, no, no, thank you no, no, no, no, no, no, no, no, no, the uh It's ah, pur la tassa... 9, a posto, but a posto. As as a questo provide... punto tenetevi mm -hmm. voi fuori. Non you go any lower than that? Can you go any lower? No, no, no, no. It, it, it, si, sì, to... certo, uh, possiamo. Ti uh, uh, refund... credo, ti credo. Be ah, ok. Il Mega migliore. Hai detto niente. But... Let's see if I got this trade. Okay. I, I send money to Turkey, okay? and they mm. give, give the money to you. And then... As soon as riceveremo, lo invieremo they to the clearance. We'll ah, va bene. Okay. Like e il mio conto bancario sarà... Il mio bank bancario sarà... Il mio conto bancario sarà... Il bank? conto bancario sarà.. Il mio conto bancario sarà.. Il mio they will send you the online information of your all, of your online accounts then you can transfer with any accounts you choose to transfer your donation first. Okay? okay, but how will you uh, send the money? Yeah, it's gonna be sent to online okay. transfer Okay, okay, okay. Got you, After the approver, yes. okay Okay, give me give me a few uh, Give me a second. Okay. I'll call you back. Okay. Bye Okay, okay. okay. Cool. Cazzo che ha cliccato, no? non c'è niente qua Come era intuibile non ha manco cagato di striscio la foto Quindi non sappiamo di dove è ah, tipo Per il momento Però, però Abbiamo alcune essa? informazioni molto succose nella mail che ci ha mandato Abbiamo nome, cognome okay. e indirizzo del Come lo chiama lui? Verification officer ah. Che tradotto in italiano è il Complice di questa truffa, non so come altro chiamarlo. Due uh, secondi di parole. ricerche dopo, è e ho trovato questo. È lui? È lui? 100 Che è lui? È lui? No, l'ha un fantastico. L'hanno sgamato. Oh. C'è pure l'indirizzo di casa di sto qua Vive in questa cosa mostruosa, Veramente non rende no, l'idea da qui no. Ma è enorme Qui fai prima a dormire sulle scale Che a trovare il tuo appartamento I bambini nati all'ultimo piano Ora che scendono ci hanno Vabbè, la barba Se volete vedere gli interni Eccovi accontentati Questo è un appartamento tipo di quel complesso E per pochi euro Potete avere il piacere E l'onore di andare a vivere di fianco al truffatore. Perché infatti uno degli appartamenti è su booking.com. Ah. Bando alle ciance, qui ci serve un'idea per farlo cliccare su quel link. Dobbiamo farlo cliccare. Ma ah, quindi perché lui ha detto cosa che un link? I soldi, giusto? Bene, allora, Ho fare capito quella che cosa, una cosa che sotto. aprirà di sicuro. Oppure eh, ha detto tanto per... Cose. Giusto! Scusate il momento da Dora l'esploratrice, un po' cringe in effetti. Beh, comunque, se stavate pensando a una foto di Miriam. No, certo. non, non avete sbagliato. Il fatto è che non dispongo di tale foto. Quindi? Per cui ci dobbiamo accontentare di un finto errore nel bonifico. E ecco fatto, l'ho inviato. Oh, vabbè! Letteralmente, 30 ingenio. secondi dopo, allora, anzi, è proprio idiota, colui che non ha capito che erano immagini presi da internet, eh. l'ha trovato, signori, l'ha trovato. Eccolo dove vive il nostro truffatore. Eh sì, vive come sospettavamo in Africa, più precisamente nella città di Lagos, in Nigeria. A posto! Che è molto famoso per le truffe. Infatti ne sono oh. stati arrestati alcuni l'anno scorso e lui speriamo che sia il prossimo. Qualche minuto dopo mi chiama. Mai fidarsi dell'Africa, mai fidarsi. Hello? Yeah, hello. Hi. The, have, you, have you seen the arrow? Yes, uh, I, I will advise you in typing the, the information correctly. Yeah okay. I tried like I tried many times I tried like at least four times it, it keeps saying that like I tried to make it more so yeah I tried just uh, make a smaller one to my one of my friends and it, it went through no no errors no mistakes whatsoever so did you check did you, you type in the yeah, uh, number correctly yeah, yeah yeah I'm pretty sure I, I just copied paste it pasted from details. your email i guess you have to type it, that copiarlo, ah! One. Ok, I'll try to do that, but um, I'll let you know, I... Perché fare like, questa oh, tecnica? Can to, uh, the can do come this, mai? Ecco, sarebbe molto più facile il bitcoin. Eh, maledetto! You, know? you have to Stiamo guardando un bitcoin. po' di video su come trollare i truffatori, visto che... Sabato mi era arrivato un messaggio su Telegram di una sottospecie di truffa, quindi ho detto ma perché non guardare questi video di Asics, giustamente? Non ho idea dove siano, perché non li abbiamo Quindi prova a vedere se può trasferire i fondi, ok? Sì, proverò di nuovo, ti farò sapere, ok? Ok. Bye. Ok. Then. Come la Beh, va, comunque? Ora ci serve la ricevuta del bonifico. Abbiamo <ride> due possibilità glielo invio veramente il bonifico di 900 euro oppure lo faccio come ho fatto la carta d'identità non viene a un altro photoshop banca esist no vabbè se questo ci cade in questa cosa che ci cade è proprio un idiota il truffatore che si fa da un tizio qualunque, no, vabbè, ce l'abbiamo fatta, signori, una tecnica semplice ed efficace adesso. Ditemi che questo non è un capolavoro Guardate eh, la finezza sì. del dettaglio Guardate la pennellata decisa Ma soprattutto Guardate l'incoerenza fra le varie valute Perché il bonifico parte in dollari Finisce in euro e torna in dollari Questa Come è un euro. Dopo un paio di giorni Dall'invio della ricevuta del no, bonifico vabbè, io... Ho ricevuto questa Però chiamata so Chi è più scema Chi si fa a truffare Hello? Okay, you're going to in this I'm, I'm all right, what about you? Yeah, because I was away, you know. I ah, sorry, excuse me. Don't you go on Monday? <laughs> okay, okay. <laughs> we just wanted to confirm uh, your payment you, you sent, we have not received it, so we wanted to confirm like when exactly do you think it will reflect in the Tokyo account? Did you see that? Well, okay, you're right. Money you say reflected in the Turkish account. Uh, how do I know it should be already arrived in it? I sent you a receipt from Nigeria. Yeah, because okay, we're switching, we have not received it as soon as you're Yeah, uh you might want to um check on your uh account. Like sure. can you log in right now yeah. in uh, the Turkish bank? I can hold on to no, no line. No, no, we can't we, we, we can do that. We have to ah, do that. Ah, verifica. oh, okay. Can you yeah. give me the bank? Has... Okay. Yeah. So we have contacted them. They have not received it. So we are waiting. As soon as they get back ah. to us, we will talk. Okay. Well, it's easier if you get, like, if you give me his number so I can, like, I can, like uh, you're short you're things not, out. You're with not. Him. He's not in position to communicate with him. He's ah, non c'è una posizione. Ovviamente. You can call tizio che lavora per la banca. I think it seems like it's So what do you mean, what mean by I'm not in position? Position eh. team officer. So it's, it's to, ah, to, to, the the bank, to okay. the ho, ho okay. capito cosa well, intende. Non Credo yeah, che anche con ask cliente, perché non potrebbe parlare con il cliente? Questo il cliente che dà i soldi. Oh, okay, I got that. But like I called the bank, the Turkey bank, and like I told them okay. that Bill Gates was giving me money and they said they have to check Prendendo things out sul and they will, uh, <laughs> no, vabbè. they will do something to the bank account of the <laughs> verification officer. Genio, no, no, no, that has not to do. Tu, non ho capito. Have, you, have... Cioè, la banca della Turchia He's è solo. Talky, cioè, il tizio the che va da tramite, non ho capito. Sì, lo so, lo so. Stava aiutando in tutti i modi possibili e immaginabili. Pardon? You're making things difficult for yourself. You don't need to start calling, talking back because they don't have any details about your <laughs> transaction with the Reserve Bank of India. Okay, Ooh, not Bangalini. Uh, well, okay, they I have the have uh, track of my payment to the verification officer. No, no, no, no, no, no, no, no. What? They are, just try we are, they are only trying to get your payment. They will send it to the Reserve Bank of India. So they don't have anything that has to do with your donation funds. Well they they see the payment cuz like they you know how like transfer, a in tanti modi money and bank they check the bank, yeah. their bank and they correct. know the, the payment correct. is going through so i called them just to let them know what's up and they have like they said they're gonna check this thing out and hey but on the back I you very i received it yeah i'm having problem but the payment endpoint no, no. like i sent it and modo, that like, si si turkish bank. bank part right now what calling okay? pardon no non ho i, got, I didn't donation, get the last one yes your donations funds is with the Okay. Oh, okay, fair enough. Can I call, uh, can I call the Reserve Bank on, of India then, to let them? Yes, you have to call. All you need to do is to call, call on this number, Ah, then we'll let you know you you have to do, right? About now, we have not received your phones. We still as soon as we get it, we will call no, you. Okay. have, okay. The, the have a, it's a website? Of course, we have everything in everything place. Can, can you tell what me the website so I can check? Say... Pardon? Is there any issue that you're trying to verify? No, I just want to check on capito, the website to capito, my put my payment in. I've got the form. it. to log online, online account with the website, okay? For No, no, no, no, no. Not yet. I've Non the wrong thing. no, no, the You're not the, we have like six clients on our desk now. They And uh, you happen to be the sixth, so we are waiting to get everything done. the so it, is, is so mail. Send okay. everyone online transfer account. ReserveBank.org.in okay. Yes. Is that Yeah. Is that it? Uh it the email, let me check it out. Okay, I'll send you right now. Okay. Yeah. Thank you very much. Thank you. Wow. Deve trovarsi un altro latino dovrei dire così Ma dal momento che io il latino non lo conosco Andrò con una perifrasi A sto qua gli inizia a bruciare il culo Sì. A quanto pare non so neanche il romano Ok <ride> siamo sulla strada giusta quindi Ok, continuiamo. Gli ho mandato una mail con il sito ed ho aspettato un po' Vedevo che non mi rispondeva quindi l'ho chiamato Adoro queste robe, adoro. Eh. Merda. Cioè non ho capito. Sono io che ho detto so, plants, so it's just in the message. Voglio dire sì, ma no. Uh, let me check this here, give me a second. Yeah, I you you you have to you have to give me some time. I'm attending to some uh, clients here, okay? Pardon? C could you say that again, please? You have to give me some time. I'm attending to some clients here, okay? Oh, okay. No worries. Okay. Yeah. Bye. Yeah. Bye. <laughs> uh, no. Oh, Think <laughs> è la mail che mi ha okay. mandato. Devi evitare di chiamare la banca in Turchia perché non sanno nulla della donazione di Bill Gates. Ma, che c'è da commentare qua. Già ridere così, la chiamata non gli è proprio piaciuta, non gli è andata giù. Beh, eh, come insegna il dottor House, una tipo al primo anal eh, mm. bisogna spingere finché non fa male. Ah, secondo me, Felix roba. è molto più di un semplice complice, secondo me, è un suo parente. Era un passato mm. un po' di tempo senza più scambio di mail. O chiamate quando ho ricevuto questa chiamata, Hello. Yeah, hello, Mr. Dino. Hello. Hi. Hi. How are you? Yeah, I'm okay. I just called to uh, confirm. I to, <laughs> uh, con to thank you for the payment, dude. Like I just received it. That was amazing. Thank you. I sent What you an email. I? Have you read that? I got a payment okay. from the um, Reserve Bank of India. Like no, non mi dire che lui ha run, detto me, che avevo no, ricevuto i soldi. Like And the full amount. Thank you. I, I want to thank you for your help. Okay, you have checked him? li sta perculando! Incazzato! Oh, Appena saputo che sono diventato milionario, si è agitato subito. Mi ha attaccato il telefono in faccia dell'andata a chiedere gli ho mandato questa mail. Ciao, volevo ringraziarti per il pagamento e volevo darti qualcosa come regalo. Richia richiamami. Poco minuti dopo mi richiama. Eh, finalmente. Hi. Can you hear me? Yeah, can hear you. Can you hear me now? Yeah, I can hear you now. Hello. We so I don't know what And they sent me the payment, I think. What payment did they send to you? It is like 500 I think. How did... I don't understand. We never sent any payments. It Pare is from cifra, the uh, Reserve Bank of India. Reserve. No, no, no. We never sent <laughs> So is that a wrong payment? Do I have to send it back? We didn't send it back to you. What? No, no, no. We never sent it back. If they... Uh, could you please say that again? I don't get that. Have you been, have you been debited? Oh, yeah, yeah, Limited. absolutely. Yeah, yeah, yeah. Okay, but they have not received it yet in, <laughs> in the Turkey Bank. Well, so we I, called, I called Reserv, the Reserve Bank of India <laughs> yes, and no, they've also. been really, really helpful. Do you know who I called <laughs> next? <laughs> like, do you know Mohamed <laughs> Adamo? Do you know him? What happened? Uh, did, well, is he... Do you know him or no? Because, like, otherwise... I don't get exactly what you're talking about I called, uh, he's like now. the chief police officer ah. of Nigeria Lagos and I know you're from Lagos dude no. no Yeah, you are No I know who you are no. and where no, you no doing. And awesome. I called him yeah, and you let mean? you know let, Pardon? Dude, you, you're not Indian, come on You don't even have the accent please, when you're serious what you're saying Please, can be send us in okay? <laughs> <laughs> dude, you'll have the Ah come on uh, Ho provato E a richiamarlo Non risponde più ormai Si è cagato Si è cagato Perché sai di essere chiamato E allora gli ho sgamato mandato sgamato. questa mail Ehi hey, ciao Come ti ho già detto so che sei un truffatore Ti vorrei fare un paio di appunti però Primo, Bill Gates è troppo famoso per usarlo in queste truffe. Ecco. Secondo, se vuoi far finta di essere indiano, dovresti almeno fingere l'accento. Dico, almeno provaci. Se vuoi allenarti, prendi ispirazione da Abu, Abu dei Simpson. Gibson. È un buon punto di partenza. Terzo, Bitcoin. <ride> Davvero? Ah, qua ti dimenticavo, la polizia nella tua città, Lagos, ha ricevuto tutti i ho sempre fatto una live. Il problema mio è che io non sono in Nigeria. Il Il a breve pubblicherò l'avversario: sarà un video di un'ora, tipo un film. E ovviamente sarà in 4K. Ci vediamo ah. alla prossima. Vado, vado a montarmi la testa nel frattempo perché sono diventato una star. Ho un film tutto mio. Sapete com'è? Sì, e ci vediamo alla sì, prossima. lui è un genio asics ha capito tutto della vita, G voglio fare anche io la stessissima cosa. Il problema è. Diciamo allora, prima di tutto l'inglese. Seconda cosa è riuscire a non farci truffare allo stesso tempo. Mm. Quindi, se avete dell'idea de de o di messaggi da mandare al tizio truffatore che mi aveva mandato il messaggio a me all'inizio, possiamo fare una breve cosa, anche se io. Non, non ho come lui diciamo non sono esperto come lui in queste cose quindi non posso rintracciarlo in qualche modo cercare di trovare l'indirizzo IP e quant'altro però sarebbe bello sarebbe bello truffa cioè trollare il truffatore ma andiamo avanti non è finito qui non aventa queste robe Traccia tuo ordine. tutti l'amazon abbiamo ah, capito in... in poche parole ah, quel che è successo è più o meno la stessa cosa, solo che questa volta i soldi sono 16 milioni. Con un'altra banca però, credo. Un'altra truffa, quindi. Un'altra truffa, Un'altra truffa. Quello che avete appena sentito è il presidente della Hang Seng Bank di Hong Kong. E stava per aiutarmi a trasferire milioni di dollari su un conto offshore, di cui una parte avrei potuto tenere io, l'altra avrei dovuto investirla secondo le sue indicazioni. Se oh, Ma Oh, facciamo... è più o meno la stessa cosa che è successo a me? Invece di essere di Hong Kong era tipo di un altro posto e mi aveva chiesto anche lui di fare 50 e 50. Un passo indietro di qualche giorno per capire come sono arrivato Non so se ricordate il messaggio Se ti piace ASICS ed ASICS live Oggi 3 settembre 2020 ah, Alle 2.51 del mattino Mi ha scritto il vicepresidente della Hang Shen Bank di Hong Kong Un certo Raymond Chen Cioè voi non avete idea di quanto sia difficile anche solo avere un appuntamento in banca Figuratevi che vicepresidente vi chiami Certo. A me sembra più o meno. Okay. Ho oh, solo un'obiezione. Raymond Chen poi, non è. Caso strano. Quando mandano la in italiano presidente poi in inglese. La vicepresidente e anche amministratrice delegata è Luisa Cheng. Ma porca puttana! Ma è mai possibile che questi truffatori non sappiano leggere? Non è difficile, basta andare su Wikipedia. Sta scritto lì. Visto Tra che vai a cercare di intubi, vengi anche ruoli, non, non ti costa di leggere, nulla, di sono di due sotto. Non ci sono più i truffatori di una volta, vero Gennaro? Sono vicepresidente della Sand okay. Bank, ho una questione importante da discutere con te. Di fondare la mia stessa, mail è Jen, 78 <ride> Anche qui. È mai possibile che un presidente di una banca non <ride> abbia una mail con un dominio della banca? Magari la sua mail personale? lo sa. Questo essere che ha una okay, seconda e me la buona. Ma è 78 oh no. Ma una Wikipedia? Se proprio dovete truffare, fatelo bene. quando ha registrato la mail. No, un cazzo controllato è disponibile. Questi sono. <ride> Andare avanti, una persona con un po' di sai in zucca si fermerebbe. e Sceglierebbe un modo migliore per impiegare la roba qui. Voi... Ah, intanto guardate che bella foto di lui mi ha mandato. tutta la sua famiglia è stata uccisa. Eh, è tipo un arcos, ma questa non è ancora la parte migliore. Aspetta, sembra la copia lui del mio messaggio. Sono stati messaggi su palette le... perché poste, la legge non è le Glielo vieta. Ma preciso. sapete chi può? Ci manca solo... Ebbene sì, io posso. Che, nello, che, che ci manca solo, e sapete che hanno perché scelto posso? giusto te? Perché io, perché è il tipo che morto, parente. abbiamo lo stesso cognome, cioè ah, ecco. truffatore, perché io mi chiamo... Sei Perfetto allora. Truffatore. Perfetto. È davvero su un altro livello questo. Comunque, per avere i soldi devo mandare cioè, le, ma le mie informazioni. Ma che cazzo fanno questi quando mandano i messaggi truffa? Fanno copia e incolla O si... Si fanno migliaia di versioni, fanno copia in incolla poi, e poi se di nella truffa bene, se no ciao e arrivederci, come funziona? Gli rispondo, ehi Fung, lo so che potrebbe suonare un po' ma la foto che mi hai mandato è troppo gialla. Dovresti fare un po' di color correction <ride> Comunque Ecco le mie informazioni Nome Sei un cattivo truffatore Notato niente? Se. Ho cambiato le cognome di Vediamo se posso ritirare i soldi anche ora che ho un cognome diverso dal morto Lavoro Annusatore di ascelle per compagnia <ride> di deodoranti. E sì Nel caso non lo, so lo steste chiedendo vero. È un lavoro vero che E schifo. per finire Il mio cellulare tanto non sa nemmeno anzi come si mi saluta la con morta. caro signor sei un cattivo truffatore ti confermo di aver ricevuto la tua email ho provato a chiamarti ma non ci sono riuscito e qui ha ragione ho visto la chiamata ma no, non sono riuscito no, no, no, no, no, non riuscivo ah però voglio dire sta truffando quindi non è che dobbiamo dargli tutta sta priorità ah poi continua con... Per ricevere 16 milioni di dollari okay. devi aprire un conto offshore in una banca del Regno Unito. Fin qui, ah. ok. Ma sentite ora che bastardo. Guardate queste percentuali. Il 50% a lui e il 45% ah. a me. Cioè, stai truffando. Non sono soldi reali. Perché devi fare il tirchio? Perché? Non capisco. Poi vabbè, avvocato, bla bla. Vabbè, avvocato, andiamo scott, avanti. Bla, eh, tutto sicuro bla stai tranquillo. Bla bla bla. Poi mi manda una foto di lui con la sua famiglia, Ma perché? Dove parla di lui non ma vi è perché? traccia. Infatti, se mettiamo a confronto la, la foto del documento che mi aveva inviato prima con questa, io non lo vedo. Non lo so, magari è un problema mio. Ma secondo me ha preso una foto a cazzo: ha scritto ecco. Famiglia su Google Immagini mm. e mi ha mandato quella. Però, boh, può anche essere, eh. Subito dopo mi manda queste email e Famiglia mi dice che non giapponese. gli ho mandato la mia carta di identità e mi fa Questi sono i prossimi passi Primo, io pagherò l'avvocato che vuole 350.000 dollari Perché? Al momento non li ho, ne ho solo 180.000 da dargli come acconto Una bugia perché le sue quote in partecipazione a varie società hanno un valore di un milione e mezzo di dollari Minchia. Terzo Sarai tu, si sta riferendo a me qui, probabilmente. Okay. che dovrai occuparti di appunto nel Regno Unito ah. Ti costerà dei soldi, approssimativamente dalle 199 alle 95 quello, Ah, quello che poi il costo te lo rimborserò con i 16 milioni Quarto, se, devi firmare l'accordo che il mio avvocato preparerà Mandami un numero di fax dove ti posso mandare il contratto Ciao Kung Fu. Scusa, hai ragione, ho dimenticato la carta d'identità. Te mi la mi manderò dopo oh. perché ora sono al lavoro ad annusare a scelle. Ecco il mio numero di fax. Non avete idea di quanto sia stato difficile preparare questo numero di fax. Ma non è stato nulla se confrontato al capire che cazzo fosse un fax. Ma chi eh, cazzo vabbè, li usa? Se non sei cos'è un fax, allora. Nel 2020, allora, quindi... i fax. Non è vissuto vabbè, era, qua, cazzo? giusta. Sei troppo giovane. Infatti... Mi risponde così: caro signor, sei un cattivo truffatore, il fax non ha funzionato. Eh, ma dai, ho pensato di inviarti il contratto come allegato a questa email. Mamma mia, chissà che sforzo che ti ci è voluto per arrivare a questa idea geniale! Però il Giappone sono ancora rimasto un indietro. Genio. Per favore, leggi attentamente il contratto e firmalo. Così poi ti manderò le istruzioni per aprire un conto corrente nel Regno Unito. Guardate qui che roba. È un contratto di tre pagine. Sapete mm. una cosa? Io sono già contento così. Perché per scrivere questa cosa qui, un bel po' di tempo l'ha impiegato sicuramente. E Beh, più tempo spende una con me. Non lo posso È già cioè, una vittoria. Beh, che stiamo aspettando? Chiamiamo il signor Raymond Chen. Hello? Hello, Hello hi. You told me um to call you, Genio. you ha mi ha detto di chiamare Jason voglio conoscerlo. detto di chiamare Jason mi ha detto di chiamare Jason mi ha please. E questo signori e signore della corte non è un accento un Ah, era What questo questo non è detto di chiamare Jason mi ha detto di chiamare Jason mi ha detto di quindi abbiamo contattato loro. Sono il signor Seyun. Oh, pensavo che sia chiaro, è stato lungo. Oh, sì, mi scusi, perché. Hai risposto all'email? Hai risposto all'email? No, non ho, non ho, non ho, non ho, non ho, non ho, non ho, non ho, non ho, non ho, non un lavoro molto limitoso direi per lasciando la cosa che io ho how i got selected to like to this money if if can is is Ovviamente ma poi dico i cacchio l'hanno trovato le mail di sto tizio, hanno stalkerato so okay? so uh, tutti i social, tutti i dati possibili e like immaginabili. O hanno quella cosa che abbiamo visto l'altra volta che su Telegram giravano le informazioni delle persone. in può essere anche quello. Weekend because he will not raise Ibrahim when you open his account in England. Oh that because that makes Amazon sense, yeah. Said. Um so what, what was yeah. your name? I'm sorry. I forgot. I'm Dr. Raymond, it's Dr. Raymond. Oh Raymond, okay. Nice to meet you dude. Yeah. Um so yeah, I'm I'm sorry, I just called you because I, I saw your emails said call me back. What what is, where are you? Like are you in Hong Kong right now?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 ma cerca su internet, che ore sono in Giappone oh, o in Cina? Sono rovando, quindi... Sono yeah. ah, No, va bene, va bene, tranquillo, tranquillo Oh, ok, ok, sorry, I'll let you read then I'll reply go, to uh, the email then Yeah, yeah. I'll, I'll, sleep in the next, I'll sleep in the next one hour So if you can reply to my email now Then I can tend to you immediately Ok, that's great That's great. Take Just care, try man. Try your best and give me uh, your... Try oh, yeah. and drop your number. Which country are you now? I am in the uh, UK. In the UK. Okay. Try and drop your number. Oh, you uh, uh, try and so drop your you number. So defraud. do you mean like send... send uh, do I need to send you my number? Giambova number on email so oh, yeah, yeah, mandato. I'll do that. I'll do that. No, okay. ho mandato, che lo sappia. Take care mate. It's been a pleasure no, to se a <ride> Avete sentito alla fine? Magari un'impressione mia, ma secondo me il bye quello, quello allungato l'ha detto con amore. Secondo me <ride> io sto simpatico. Beh, faccio possibile. come si fa di solito, prima faccio via, via, Ebbene sì, ragazze. Se state cercando un bad boy, faccio il caso mm. vostro. Pensate che una volta stavo giocando alla Wii, mia okay. mamma è uscita per fare la spesa. Ed io ho tolto il cordino di sicurezza del telefono. Wow. E non è finita wow. lì. Una volta ho attraversato la strada che era quasi arancione. Sì, sono un drogato di adrenalina. Un amante del rischio. Ok, lo giuro, è finito con sempre. le cagate. Cosa sempre. dovevamo fare? Ah sì, rispondere alla sua mail Mi chiedeva di fermare il contratto Come facciamo? Ci sono due modi per farlo Con o senza montaggio cinematico. Ma vabbè, che ve lo dico fare, ragazzi. lo sapete già Oh, è ma... Tacciduo Tacciduo Sì Sì Sì Sì Sì va. Ti ho appena chiamato, è stato bello parlare con te È una, una bella, voce voce. Molto bella Ecco il mio numero, ti ho legato anche il contratto è firmato voce, no, è ho dimenticato l'allegato, baci baci <ride> Mi risponde con Caro signor, sei un cattivo truffatore Ho fatto alcune ricerche ed ho selezionato la Bank of England nel Regno Unito Perché è affiliata okay. con la mia banca a Hong Kong Tu devi aprire il conto là E mandarmi i dettagli del conto così che io possa rilasciare i fondi E poi mi che lascia geni. tutti i contatti della banca e a dover dare i crediti che gli spettano Diamo a Cesare ciò che è di Cesare mm. Diamo a Raymond Chen ciò che è di Raymond Chen Sono stati coerenti con i prefissi telefonici Più 44 per l'Inghilterra okay. E prima più 852 per Hong Kong Non torna il cognome del morto Che è il punto focale attorno al quale si svolge tutta questa vicenda Ma il è... Che cosa volete? Mica può essere tutto perfetto, vero? E sotto Dai. mi dà anche... Pensate che efficienza. Mi dà anche la mail da inviare alla banca in Inghilterra. Ah, Sono, tutto pronto. Puntini, puntini, ho ricevuto il suo contatto da un tutto caro pronto. amico. Intendo aprire un conto offshore. Tutto in italiano poi. Che posso ospitare in maiuscolo. Grandi somme di denaro senza bandiere rosse. Niente comunistico. Ah, <ride> per chi non lo sapesse, la Bank of England Il non è una banca normale, non vi potete aprire un conto alla Bank of England, lo dicono pure sul loro sito, Vabbè. è come se voi voleste aprirvi un conto alla Banca d'Italia, non è possibile. Questa cioè, oh, è la, la sede della Banca d'Italia, se mi capita di andare... Ah, la, la, oh, la, tr la truffa di prima, è la truffa di adesso, tutte queste banche dove non si possono aprire i conti, c'è, c'è... Beh, ora no. Ora se lo è stata in maniera... Ma magari maniera in futuro perfetto, non vi fanno entrare dalla porta principale. Perfetto, questa perché. Penso che non aprire i cordi. Siamo playbay, figuratevi se ci fanno entrare da qua. Però sul grandi lato c'è il, il museo della Bank of England. E, e lì vi fanno entrare. E in teoria anche gratis. No, Adesso non ricordo esattamente. Quindi. E se vi capita, andateci perché davvero è fighissimo. Ok, lo so, un museo fighissimo. Ma fidatevi. Ah. Uh, vi fanno provare a sollevare un lingotto d'oro. E mettete caso che la guardia è distratta? Tornate a casa con un souvenir da 50.000 euro. Seguitemi per bello. altri consigli finanziari. Bene, ho finito il turno come guida turistica, ora chiamiamo la Bank of England. Troviamo a sentire questo cagacazzo. <ride> Genio. Ciao. Hello. Hello, hi. of england um i just got okay. a number okay. from okay. the bank of hong kong i think i'm not really sure though they just sent they, okay. they yeah they sent mm -hmm. me an email and i just like i wanted to know how to open a, an account with you okay Ok, Quindi la quella che è già edito, gelato, ha già scritto form. il tizio and il truffatore uh, the Quindi tutte le informazioni our... scarica l'app di Amazon fai Sti. acquisto ovunque traccia il tuo ordine e ottieni assistenza Sti cazzo Oh ok um so what will the cost be of like an account there Depends, we have various types, the, the, uh, we have personal uh -huh. accounts, we have corporate, we have different types of accounts. Depending on the one you want to open. This personal accounts you want to open is... Uh, ah, quindi hanno diversi account, account. l'avevo capito. Account. If it's a normal account, is about a thousand something. Okay. One One thousand. Cioè, mille per più normale. Normal account, you oh, yeah. Option, do, okay, you you offer, offer, do you offer like uh, cards, farci, like però. credit cards? Non costa poco. Like that. No, no, male. dipendere con i. Diciamo, the, uh, business, con i plus. The you, then you can apply for Ok, um, do you also interessante. offer interessante. The Like. You what? concierge like when i need something i just call you and you give me whatever i ask yes you can is yes, you can authorize like aha uh -huh. yes that one is when you open when it pays when you open the account then you we okay. can, Poi like, liamo... you can call, okay of course can we give to you okay i have the card right to, right to give you Uh, yeah, yeah, sure, I, I, I understand that, Ma yeah, sure. um, so what was your name? Oh, sorry, forgot. Uh, what is your name? Williams, Mr. Williams. Oh, nice to meet you, dude. <laughs> uh, is this a good time Così for tutto, me to go? Uh, I'm is not it's sure. sure. Is it, no, it's 4 o'clock in the morning, like both. Oh, okay so, so, so it is time. it is actually a good time to to call right if i need anything else yeah, I, yeah. i can call you at this time yeah. is it good yes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 è la live più morente che io abbia mai fatto. In poche parole stiamo guardando il video di Asics. Dove gli è arrivata un'email che un suo parente è morto. Cosa sto facendo? Stiamo guardando un, un video, lo stavo spiegando. Uh, di Asics dove gli è arrivata un'email che un suo parente era morto e quindi... Aveva... Do, doveva ricevere 16 milioni di... O 16 mila euro... Adesso sì, sei, 16 milioni e ad, il truffatore le ha detto: Guarda, io sono della banca di Hong Kong. Devi chiamare la banca dell'Inghilterra. Che per realtà diciamo, per aprire. Stava cercando di aprire un conto. E quindi stava avendo tutte le informazioni per aprire il conto, perché sono, ci sono due vari tipi di conti: c'è cioè, quello normale che costa 1000 sterline, e gli altri che credo costano. 4000, adesso non mi ricordo. E dopo questo, diciamo aprendo, aprendo questo conto, può ricevere i soldi se non erro per mandare la banca di Hong Kong. Adesso non ho capito precisamente perché devono fare tutti sti giri di banche. Ma continuiamo la chiamata. adesso arriviamo oh, yeah, ok. okay gotcha, gotcha. Yeah. Quindi non sto parlando con te direttamente, ma sto parlando con la banca, certo? Sì non ho yeah. capito. Per ricevere i soldi da um, una banca, deve esserci un'altra banca me me al mezzo. Where, uh, non this ho mai bank capito questa roba if I dei torfatori. To like, Forse right? lo fanno per il modo che in, diciamo, in non, non vengano okay. scoperti che è una truffa. Ma um, like, do I need uh, so. to come there? Like, per non, non risalire, non risalire al tizio. Oh, no? are, are you sure? I, I, I Sono delle tecniche no particolari. Però non vedono problem. precisamente le banche. Non notano bene le banche. Perché vanno sempre exactly. a prendere le can banche e non puoi aprire un conto. Then? Oppure se vuoi aprire devi pagare, you somme alte. Se vuoi puoi Ok, mm. ok, thank you very much. Quindi uh, vi so I'll send you I'll con you an email with Ah Ah, che l'elenco delle informazioni dove c'è la carta di identità fake e il link dove se clicchi di sgamano indirizzi più. Al tizio di prima è funzionato. Quindi bisogna andare a questo. E se non erro, questo non ha funzionato we'll form. perché aveva timore di aprire il link. Ok, ok, ok, grazie. Chi lo chiama di Say that, say that, sorry, say that again Where you from Where am I calling, calling from? from? I'm calling from Italy right now. Anzi, guardate bene questo, questo yeah. video so che può essere, essere spunto per rispondere one. al tizio mm -hmm. che mi ha mandato il messaggio truffa su Telegram. That's oh that's my that's yeah, like I I live in the US also. So I have a US phone number. Is that a problem? Oh. I can call you from my Italian number. I, I don't have any issues with that. No, oh, no, it's not a problem. Can, can you make uh, a payment? Chi chiama, uh, you make it from Italy or I Italy? I mean, I, uh, I don't sempre know, because I travel a lot, so I don't know mm -hmm. where mm -hmm. I'll be in like few months, few weeks. I might be in Italy, I no, might be in the US. You... Però per fare queste cose comunque if we, if devi essere esperto in uh, informatica, se no so non si riesce facilmente account a every fare tutte without queste without tecniche, a tirare i E devi essere account bravo account anche account nel Photoshopare le robe. Bravo, oddio. Il prima Ti ha creduto al bonifico fake. Se ci dobbiamo dare le account per fare yeah. it has deve essere 24 ore. Non lo so, to essere 24 ore in un paese. Mm -hmm. No, if we give you the details yeah, on the account pagamento. you make payments to uh -huh. for us to open your account. i Ah, dire aspettare 24 ore per essere accettato. No, se No. If, no. if we give you the email, okay. request or you want to open his account. Okay, yeah. Because we only take yes, We will only give you 24 hours for you to make Ah, payment. quindi deve fare hours. entro 24 ore no, il pagamento. I need to make the Obvio, in 24 se no tutte le altre prima okay. che aspettano mesi, um, giorni e giorni. So can we wait for that? Beh, è intelligente like, questa I roba. I need to in a few days. So can we delay that thing or è is that? You e quando you travel then we can you can call mm. again sì, without... certo, okay yeah sure we can do that. ma questa no volta lo farà veramente o so farà uh, uh, il solito make, troll how do i make the payment, do make the payment? Amico, how do i have to make the payment you will make the payment through a bank bank transfer we will send you a bank uh, transfer form stockbroker and you make a bank transfer thing. okay to the bank of england mm. yeah okay That's great. Thank you, thank you for your help. Take care, bye. Ok, quindi è l'ora del pagamento. Prima cosa, questo è il peggior banchiere che io abbia mai conosciuto. Se mi devi vendere un conto corrente, mi devi invogliare con le carte, con il cashback, con le robe lì. Lui non sapeva neanche di che cosa stava parlando. Sembrava quasi per assurdo che volesse solo le mie mille sterline per l'apertura del conto. È strano. <ride> Avete notato? Gli ho fatto la domanda sull'ora e ha risposto subito Il che significa che con buona probabilità si trova proprio in Inghilterra Mentre Beh, è Kong, inghilterra. ci ha messo un minuto buono a darmi la risposta ah, Lui essere... è sicuramente Sas. Ma queste sì. per ora sono... Però sono ha chiamato sposite. al numero che ha mandato il ticket per noi Altra cosa, cosa l'ha fatto passare come se fosse se un Ma in realtà la prima risposta che ha dato Onestamente Quando gli ho chiesto se dovesse andare là Alla Bank of England mm. è stato un, un no molto deciso Poi ha fatto finta di niente Come mai? Forse perché lui non lavora là? Ecco questo è ciò che penserebbe una persona con un bidone dell'immondizia al posto del cuore. Io invece voglio credergli. Ed è per questo che sono andato in un ufficio da lui. Ma questa, come ormai avrete intuito, è un'altra storia. Alla prossima. Ah, e ah, lo guarderemo subito perché noi vogliamo completare Visto questa storia. Visto che alla storia. fine ho pubblicato un video prima che l'anno finisse, vi prometto che metto nei buoni propositi dell'anno prossimo Vabbè, sì. di fare... Sì, almeno... eh, ci una buffon. Ma andiamo avanti. Bitcoin alle stelle. Abbiamo saputo poco fa che Tesla ha comprato 1,5 miliardi di dollari di cripto. Ma, ma è un caso strano che mi appare una pubblicità su Bitcoin. È passato un po' di tempo quindi siete scusati se non vi ricordate come ci eravamo lasciati l'ultima volta Facciamo un velocemente un recap Ecco voi il signor cattivo truffatore <ride> Ovviamente cattivo truffatore è il cognome Viva Dong Kong è una persona molto molto felice ma soprattutto molto eh, molto ricca Ha un solo piccolo problema È, è morto, morto. Non ha parenti E quindi i suoi soldi sono fermi E poi in, in realtà non era cattivo truffatore era Non per molto un però Perché il, il suo cognome, ex banchiere Vuole prenderli per sé No aspetta L'ho disegnato male Ok <ride> ora è più realistico A quanto pare è un banchiere di Hong Kong Sì ma con origini genovesi Sì perché questo infamore Mi ha proposto di aiutarlo A rubare i soldi del signor cattivo truffatore però mi ha fatto solo il 45%. 45%. Questa cosa non mi è andata giù dal primo momento, devo essere onesto. Perché devi fare il tirchio con soldi che e non esistono? Perché? È una cosa che no, non mi va giù, no? non no, riesco ragazzi, a capacitarmi di questa cosa. Perché devi essere tirchio con soldi che comunque non, non ci sono? Tornando a noi, lui non può prelevare questi soldi, ma io posso. Perché mi posso fingere un suo parente. Sapete perché? Ok. Perché io mi chiamo Sei un cattivo truffatore. Ok, Asix, la faccenda mi pare piuttosto chiara. C'è cioè, questa somma, te la fai addebitare sul tuo conto in banca, ti tieni il 45% okay. e il resto lo giri al tipo di Hong Kong, giusto? Perché, no, il, perché tipo? il deposito sul mio conto desterebbe troppi sospetti da quanto dice lui, meglio aprire okay, un conto in Inghilterra, io ho capito e capito dove devo per usare la precisione dove di posso aprire un conto in Inghilterra, ora oh, ho capito Esatto! È un po' cringe Comunque se avete risposto Nell'unica banca dove non si può aprire un conto Avete trovato. E infatti lui mi propone di aprire un conto alla Bank of England Ed ecco che entra in gioco anche il quarto personaggio di questa storia Il banchiere della Bank of England <ride> ovviamente Il quale vuole farmi Williams, pagare a tutti i costi circa 3000 euro per aprire il conto da loro Bene, ora che ci siamo rimessi al passo con la storia Possiamo proseguire se ti piace, ASICS adorerai ASICS esix Live. Nella scorsa puntata, l'ultima chiamata che abbiamo fatto è stata alla Bank of England. Dove ci è stato detto che prima di chiamare dovevamo mandare una mail. Va bene, copiamo e incogniamo il messaggio Ma che ci ha già già gentilmente pronto. fornito Ma ah, in macchina di Dall'Occog okay. e aggiungiamo un piccolo tocco okay. personale. Non riesco a scriverti i miei dettagli, le mie informazioni Perché altrimenti la mail viene segnata come phishing Quindi, quindi ho fatto uno screen e te li ho caricati qui Non sto Mi qui a dirvi link. che cosa fa quel link, potete immaginarlo E invia, è passato un giorno, ne sono passati due, poi tre, quattro E niente notizie, non ho più sentito nulla Stavo iniziando a preoccuparmi Magari lo hanno licenziato. Sapete com'è? Queste banche non c'è mai da fidarsi. Sono veramente senza scrupoli. Licenziano anche persone oneste come il nostro amico. Quindi mi decido, e il oneste. sesto giorno lo chiamo. E Chiamasi con mia oneste. grande sorpresa non lo avevano licenziato. Per fortuna. Ecco qui com'è andata. È, è bellissimo. Hello? Hello, you're not on the call. Che cazzo sta dicendo? Ah. Uh, I'm I'm having trouble hearing you mate Oh, I think because of the. Hey. Ah. See, I think it's on. Ah, è colpa della TV. Can Please raise Di your voice a I can't understand yeah. what you're I just call to let you know where to waiting for your email. Mate, I really Non è difficile alzare la voce. I said I just call. Non credo. Tu l'ha mandato l'email. Anyways, I I've already sent you the email. Have you have you received it? Mi sa che era finita in phishing. In spam. Eh? No. All right. What's your email address then? Ah, now I change email. If not, I'm wrong. Can I spell it for you? Say that again for me? Can I spell it for you now? Yeah, sure. Please. Please, go ahead. Okay. It's A double C. -C A. G K. Okay. No. That's not eh The dia il boss coperto no oh, oh, send to the other send it yeah. to this one ah uh, all right then I'll, ju i'll just forward it what what is the new email address again eh quindi e c, -C. A, C, C U, K U, K N, A N, N as in Nancy Novembro okay. Vabbè, abbiamo capito che era quella e. la lettera N, A E, um, do, do you mean E as in echo? Sì. No. C C, eh, A, C, C, U, K N Then A. Oh A, ok. And T e number four. T and number four. Yeah, I've I've sent you Quindi abbiamo the questo indirizzo mail, senders, finalmente. Well. Oh, è il momento di mandare la nostra email. C'è la sua email. Oh oh, it just it just came, it just came. It just came oh. Finalmente. Now, yeah. Però, alright. Are you reading it right away or do you want me to call back? This. C'è qualcuno no. che non farà andare avanti la cosa. 20 okay. Talk to you soon. Non cliccherà quel link. Now. Bene, aspettiamo che la legga Dopotutto sono ben 5 righe Di email baci, fine baci. di cidie E costrutti arcaici Cioè, non so neanche io cosa sto dicendo Ma devo aspettare 20 minuti Quindi qualche cagata per riempire questo buco La devo dire Ah, aspetta Mi è venuto in mente come riempire il tempo Ricordate il banchiere di Hong Kong? Lo stesso che ci ha messo 3 minuti buoni A dirmi che ore fossero lì ad Hong Kong Dove era 3 minuti per fare un movimento del polso? Beh, beh non sarebbe carino scoprire dove vive se realmente. Se in noi caso non ce l'aveva al polso, l'arologico ce l'aveva nella stanza. Bisogna, bisogna ragionare bene. Dobbiamo trovare il modo di farlo a cliccare di sul link. E non vi nascondo che per me ragionare... Sì. È un problema Ogni volta che ci provo mi viene una fitta qui dietro sulla testa È una cosa che... Ed ecco spiegato le mie scelte di vita Non ho mai mai mai ragionato Non ho mai usato il cervello Ed ecco perché... Mi piace come ogni 3 o 4 frasi finisco sempre a deprimere. Oh, è un talento naturale. Non tutti ce la fanno, un eh, È una cosa indifferente. Un Ricapitolando, devi cliccare lì: Che cosa può desiderare un truffatore? Cosa può solleticare l'interesse di una persona così meschina come un truffatore? Allora. Al punto da farla cliccare su un Beh, link ricevuto da uno sconosciuto? Le informazioni! State pensando a quello che penso io. Ovviamente no pervertiti Ma che cara! Ma, ma perché? <ride> Perchè va cercandomi contenio? da me? Quello lo lasciamo per dopo. Un errore nell'invio della mail ah. alla banca d'Inghilterra è più che sufficiente Bene Fatto Chiamiamolo subito così non avrà il tempo di pensare Genio! Genio! Sì ma rispondi però! Ciao Rispondi domani eh, mi raccomando Hello? Hello Hello I'm Mr. Sehun. Um have you, have, you, have you read the email center? Mr. Sehun Vabbè meglio di prima che si chiamava Stupidino I've, I've sent you an email have, have you had the chance to read it? Just give me one minute. Yep. I'm in my study room. So I can read it. Alright. Oh okay. You've contacted the bank already? Yeah, I just got off a phone call with him. It's oh, nice. a really nice bloke. We got along yeah. really well. È un a good guy, really really helpful. But I had an issue with his email. Like I'm trying The error that can see in the mail. Pinto screen. Ecco tre consigli degli utenti di Toro su come si investire in questo in periodo di crescente volatilità. showed up. email? As I said, you said I was talking to the mm. bank and an error showed up. Yeah, and Yeah, so. I was replying to the bank okay. with an email and the error you see in the screenshot attached to, to you, mail showed up. Just read the email and you'll understand what the issue is, really. Quindi sto trovando l'inghippo per far sì che lui clicchi su quel dannato link, so. eh? che poi da quel link si scopre l'indirizzo IP. Ah? You send me like a website, not a screen. Eccolo! Pardon? Lì deve cliccare, amico mio. You send me like a website, yeah, a Yeah, that's the screenshot of the error I was oh. uh, I was presented with. Lì che deve eh. cliccare. To, do, like, to be formal. Dai, clicchi! Non credo sia difficile. Oh, ok. Niente, eh? Ha paura di cliccare? I don't know, sometimes it might be from an error from your computer or something. Do you think the issue is on my side or yeah, the bank's? I think it's you, I think it's from you. Oh, okay. Maybe from your system or something. Ah, it's from your system. So, um, are you, are you still in Hong Kong at the moment? Yeah, I'm in my house. Okay, uh, so there's no chance... There Non c'è tempo for you to call the bank and let them know that I'm having a little bit of a pickle communicating with them. Ah, quindi email. lo mandando prima alla, alla Banca di Hong Kong. Quella stessa cosa so che tu hai detto. Quella stessa che tu hai quella volta sarà per no, I, i dati. Ho capito. Certo. Mi Ho finito i crediti. Ah, vaffanculo. Wow, da questa chiamata ho imparato due cose. La Vai, prima vengiamo. è che le chiamate verso un cellulare di Hong Kong costano, costano più di quello che mi aspettassi. Cazzo, c'erano 50 pound su quel ah, telefono. La seconda, più interessante, che il nostro amico di Hong Kong in realtà in Inghilterra, più precisamente a Manchester. E non sta usando la VPN, abbiamo la sua location più o meno precisa, perché il provider è un provider mobile. Sappiamo che il tipo di Hong Kong vive in Inghilterra. Ma non Inghilterra sappiamo è Kong, dove allora. vive il banchiere della Bank of England, che nel frattempo... Mi ha risposto con un'altra okay. email Dicendomi Attenzione signor Sei un cattivo truffatore Dal momento che hai richiesto di aprire un conto Bla bla bla uh, Ti verrà chiesto di pagare per l'apertura del conto E per le spese di attivazione ha aumentato, <ride> Abbiamo no, vari importo. tipi di conto disponibili Di seguito trovi l'elenco e non so cosa gli abbiano insegnato a lui Ma a me quando uno dice ti do un elenco Significa che c'è più di una voce nell'elenco E invece nel suo stare. elenco eh, c'è solo una voce che è account personale Io l'ho detto fin dall'inizio che questo tipo Top come elenco. banchiere fa proprio schifo Vabbè comunque mi chiede 2900 sterline ah, per aprire un cazzo. conto Io, Io letteralmente di... la settimana scorsa e non vi sto prendendo per il culo ho rotto le balle alla mia banca perché 9 euro al mese di addebiti per tenere il conto aperto mi parevano tantini però a questo sì, punto inizio a ricredere Mi chiedono 3000 euro? Aspettate, aspettate, c'è la parte migliore che Dogra, devo andare arrivare, questi soldi per aprire un conto alla banca, of England li che devo al Bank of Ovviamente no! Stolti che siete! Lo sanno tutti che per aprire un conto su una banca no. devi versare i soldi su un'altra banca, preferibilmente di un altro Stato! Eh sì, ah, perché a essere banca, fiscali quindi? da TSB Bank, dove mi chiedono di fare il pagamento, è una banca scozzese! Banca Vabbè, ma non so dobbiamo fossilizzarci su queste cose! Quante Torniamo alle cose importanti! Sto stronzo non ha cliccato sul link! Okay. nella mail. C'era questo documento in allegato Che è molto molto ufficiale Come potete vedere da questa immagine dove c'è un tizio che conta le monetine Una tipa felice in alto E, e soprattutto c'è una foto dove c'è scritto Bank Con sotto ancora l'identificatore di Shutterstock Il sito dove si prendono le immagini gratuitamente Ma per essere un documento vero Di una banca inglese Cosa manca? Ma è ovvio la foto della regina sorridente no. Minchia quanto è inquietante sta foto e Ragazzi credetemi Io il documento l'ho compilato Ed ho provato a inviarlo, Ma c'era qualcosa che non andava no, Non riusciva C'era un errore Allora ho fatto uno screenshot all'errore L'ho caricato su un sito Ho fatto un redirect con una pagina PHP Che si occupa anche di salvare i dati della persona Che prende il link per sicurezza, e glielo ho inviato. Però questa volta volevo essere certo Contuso di andare a cioè, che cliccasse quel cazzo di link. Quindi l'ho chiamato. Mi sono detto, ah, è, è andata bene col tipo di Hong Kong, <ride> andrà Ma bene anche parola con parola lui. Beh, è, esatto, è andata, è andata così. così. Vai. Spero si riesca a sgamare anche questo tizio. Un giorno ISIS potrebbe collaborare con me in questa roba del televisivo. Hi have you, have you have you received the email or sent you? Yes, uh I received the email and we sent you another email. No no no no no I just sent you a new one try I'm trying to do. Ho capito però sentiamo l'anima. I don't know Yeah, yeah, check that out <clears throat> I'm sorry for my voice But, like, you know <clears throat> It happens when you eat grapes That are cheap I usually go to Waitrose But today I was mm. in Roche And ended up in Tesco mm. And I ah, happens with the grapes limba, they vabbè. have there You know Get the you think? Then try and sell it tomorrow Then I don't know <laughs> this, this thing has never happened to any of our clients You're so <laughs> But like can you help me fix the a mm. yes, okay. okay. payment today? I'm, not. I'm Ah, shortly. è vero. Il pagamento che sorry, deve essere in 24 ore. The... Ricordiamo: eh, non ha cliccato, giustamente. No, poi, poi lo scopriremo perché non ha cliccato. Poi lo scopriremo. Perché lo manda più di una so volta. non è But I think tomorrow? I If you don't go through, I'll give you the fax. You can send by fax. Okay, um, tomorrow, when okay. you make the payment, you send your call. So oh, right. like one, one, more, one more question. I have one more question for you. Do you remember the first email you received from me? where I dato you all my info do okay. you need to know and I'll link else? le informazioni you, you, just your, you just tell me only you just tell me only your name no no no no no a ask me if you send me damn for your ma but like my webmail non Mi allow me to reply to your email with my info because it was flagging your address as fashion, te is is weird, you I know. You, know what you do for me. I think maybe you're sending email to the two emails that we have. Just send only to one email. Ah, Not the email. To one. Yeah. All right. Th That's great. But my question no. is email bank non si capisce una ceppa. Io non so come si. Yeah, come ha, your, come uh, ha fatto non andarsene a fare. Scarica l'app la di Amazon. Fai acquistare. Ah, Basta pubblicità però. Traccia il tuo ordine. Ma chi se ne frega! Voglio vedere la storia qui. Your name, your number and okay. your so you do. No, uh. I'm pretty sure I also sent you my address along with other information. From your email, I didn't see anything like that. C'è um, I think I can't, wait. Oh, hold the line. I'll just give click me a link, second maledetto. here. You just have to reset, just reset it. Yeah, I'm, no, um, I'm, I'm trying it. to, I'm trying. Oh, there it is. Ho trovato l'email. L'ho forwarded it to you. A-E-C-C-S-U-B-4-U-K. È questo? Yeah. Ah, non ah, è diverso l'email. Yep. Ah, Vabbè, è un altro email. Puoi, per favore, cercare se tutto è in inglese? È parlare inglese, se no sarebbe stato un problema. Yeah, si poteva problem. far truffare. la mia <coughs> I'm low-key worried ogni every mail keep, keeps coming back as fashion I don't know, sometimes it's mm, non non il link. a emails comments Maybe that is what Oh, that might be the problem alcuni link li prende come see, spam e altri one, mm. your, your non c'è like il link utilizzato yeah, l'altra to volta a There's a link right there Check the mail A link to the picture? We don't see any link i wrote something along the lines of my webmail was flagging the email as spam so I uploaded the picture here and, and like the link when, when you send us e-mail you always go spam There should be something Justamente. starting with like show URL dot Indira. AT yes, that's his, uh, yeah, okay. yeah that's, yeah, that's yeah. the Number link Just si we, cannot, cannot, ecco, cannot, non just have the BM roast possiamo yeah. Perché non si fidano giustamente hanno paura well, che siano dei eh? Stacci posto. Okay, I don't know why showing you the a non truffare. I'll assign you. I'll send you the link. just the link. Give me a sec. My, this is a real FM problem. Cuz if Every male ratia goes to Spum How the heck am I supposed to write you? Try to check now Dai, non è così difficile <coughs> eh? E altri tuffatori? Okay, my son, my son. So, do you have my information now? Can you read them for me? No No. no, I want you to link to us, we we don't <ride> non si, si fidano del link. link. Why? Sono Secondo me sono una cagarella questi. Non si fidano. So no. Però lo dice giustamente: per far sì che non vada in spam ti mando sto link. Make. Is there a reason Vici for link? that? Yeah, eh, non è facile quando si parla con truffatori they Sono they tutti un po' esperti. Okay. Che il meccanismo yeah. giusto so per svegliarli. How am I going to send you the I the file, però è difficile yeah, file. How? how? Roba. Yeah. I will send you, uh, we'll send fax if you have the No, I don't have fax machine. Be... It's 2020, dude. Okay. Let's just wait until tomorrow. The municipal anthem is the payments Yeah, yeah un I'll make the payment, that's not a problem. Mm, no, non solo yeah, yeah, quanto uh, potrebbe funzionare. I will be funzionale. able to change the document. Yeah. The document, dude. You will feel it and I will give you alternative email tomorrow. Alternative what? Pardon? Eh. Alternative email, kid. Oh, another email. Quindi c'è un'altra email okay, yeah, ancora, sure. fine, a posto. Then. Ok, email I'll talk come, to tomorrow. Come tomorrow. Le mutande, yeah. Take care, Bye. Bye. Che strano, uh, è solo una mia impressione o sembra anche a voi che a questo tipo interessi solo che io faccia il pagamento? Sì. E proprio niente dei è documenti col Ci sarà un po' oh, più da per ottenere informazioni da questo, questo tipo. Questo è un, content un po furbo, Però Tu non so se, sei, se, se, se, ah, non so se sei stato sabato, ma sabato abbiamo anche parlato di un messaggio truffa che è arrivato a me direttamente su Telegram. E quindi, inerente a ciò, guardavo un po' questo video come disse qualcuno di un po' più intelligente di me nulla è impossibile Sapete chi era? La pimpa prima di attraversare l'oceano in bicicletta, gonfiando pa, pa, pa. bene bene le ruote. Siamo arrivati alla fine. Lo Raga. metto un, un po' in ritardo. Eh. Devo farvi una confessione. Io pensavo Questa di cosa fare pimpa nello stesso video e dirvi: Eh, ci si vede al 31 di ogni mese. Voi ve ne siete accorti quasi subito? Io avevo sottovalutato. Ora non so ha fatto una terza pimpa. No, al 31 complimenti. Non me l'aspettavo. E lo comunque sono riuscito sono a non fatto. rispettare lo stesso. Il patto perché ormai siamo. Cos'è? Cosa sarà? L'11? Si spera? L'11 febbraio, Vabbè. Spero di non essere andato, ma in caso. Quindi è uscito o no una terza parte, ciao. No, adesso controllo se è uscita una terza parte. Voglio vedere come va a finire questa storia perché è, è bella. Anche se ne dubito fosse uscita una terza parte. E non è uscito, mi sa. Non è uscito. Quindi dovremo aspettare. Almeno qua non ho visto che è uscita una terza puntata di questa roba. No, no. Non è uscito. Però appena uscirà lo guarderemo. Lo guarderemo.